Buongiorno bimbe, allora Vanessa tu a maggio cosa fai? La comunione Quindi oggi dove andremo? A pranzo nel ristorante che abbiamo prenotato per il giorno della tua comunione E andiamo ad assaggiare i piatti che cucina, eh? Va bene? Quindi tra poco vi andate a preparare, buongiorno Gasper sta distruggendo la cucina ma nulla, andiamo, scusate eh Gasper cosa stai combinando? Eh, cosa, cosa, guardate, guardate Cosa stai combinando? Stai giocando col con più, Steph. Sì, È felice, è felice così. Eccolo là, vedete? A posto? Ti abbiamo beccato, eh? È inutile che fai finta di niente. Comunque, mm. tra poco, bimbe, vi andate a preparare, eh? Che così usciamo. Va bene? Bimbe, siete pronte? Ma che casino, ancora il letto dobbiamo fare. Ani, ascoltami un secondo Ani, pronto? Vai a lavarti i denti ah. Dai, dai, che dobbiamo uscire Ci stanno aspettando, eh Qui Vediamo un po' Brava amore, ti sei lavati i dentini Sentire? Oh, che buono, bravo Etchiu, Salute Brava, adesso andiamo a fare il letto Che è ancora in disordine E poi andiamo a mangiare, ok? Hai fame? Speriamo di mangiare bene wow ma è tuo fammi vedere che bello è a forma di bocca mamma mia vediamo un po' io ce ne ho due Quattro, eh ma ne hai più di bene eh, mi sa. no te ce ce le due io ne ho tre io ho questo e poi ho Angel e Alien vediamo ah. stai mettendo? Uh no uh, no io no grazie. no metto il mio Mi voglio metti, met aspetti, ma voglio mettere qua. il mio Se met Mi mm. deve vincerla sempre no ma è buono buono buono buonissimo freschissimo due. no devi metterne uno solo perché due profumi insieme poi puzzano devi metterne solo uno ok ok bene. ok siamo partite per andare a fare la Anastasia Ani io glielo tolgo basta No no, te lo tolgo perché non è possibile, sei sempre attaccata. Ah, ma non sei col cellulare, perdò. Credevo stessi no, guardando il telefono. Forse casa. Fa niente, amore, non ti preoccupare. Puoi farcela anche senza borsa. E eh, vabbè, pazienza, c'è il mio, dai, eh? Sì. Eventualmente, ma non è vero, non te lo darò mai. Sì. Tutto bene, Ani? Non hai caldo? Perché sì. pensate? Ma cosa stai facendo? Sì. Ah, ok, sì, credevo stessi guardando il telefono. Va bene, dai. Avete fame? Io sì. No. Tu? No. no. Poi scegliamo il menù per la comunione, amore. Ah perché è la comunione di Vanessa? Stiamo andando nel ristorante dove faremo la comunione di Vanessa. No, amore, oggi non è la comunione di Vanessa. è È a maggio. Qui in questo posto dove stiamo andando dove adesso. Sì, la <ride> li lavano i capelli, io devo però portare lo shampoo e il balsamo e però. i capelli come quando No amore, quello è il battesimo. Poi vedrai cosa faranno, ok? Poi lo farai anche tu, eh, quando crescerai. No. no amore, è a maggio. Eh tanti. Stiamo andando solo nel ristorante oggi. Hai capito? Non stiamo andando in chiesa a mangiare, sì. Poi siamo arrivati nel locale. E cosa c'è lì? Un'altalena, eh? Però la signora cosa ha detto? Che poi ci saranno anche più giostrine a maggio, vero? Perché adesso è ancora un po' prestino. Vuoi andare, Ani? Sì? Vuoi fare l'altalena? Vuoi fare l'altalena? E eh, andiamo, dai. Eh, sì, mancano i sedili, però ci si può sedere lo stesso. È ora del dolce. Andiamo a mangiarlo? Non lo volete? Non vi va? Giallina, andiamo? Andiamo a mangiare il dolcetto? Allora, intanto vi voglio fare una domanda. Avete mangiato bene? Sì. Eh? Quindi siete felici di aver scelto questo locale per la comunione? Sì? Poi dobbiamo scegliere il nello. Com'è, bimbe? Anastasia, a te quando hai un dolce sotto mano ti Montano viene l'appetito. Sì. Tu tirami su, è buono, Ani? Mm -hmm. Oh Amore, siamo tornati a casa, stai giocando con Gasperino e devi fare un po' di compitini adesso, è eh, che poi stasera okay. dobbiamo andare a giocare a bowling. Ok. Posso mettermi in pigiama? Sì, okay. dai, mettiti in pigiama così sei più tranquilla, dai. E poi dopo E poi ti cambi, sì, va bene. Okay. Stai facendo i compiti? Mm -hmm. Sì? E stasera dove andiamo? A bowling! Sì! Andiamo a giocare a bowling? Sì! Ok, adesso allora facciamo tutti i compitini, così domani siamo tutti belli liberi e non abbiamo nessun pensiero e stasera andiamo a giocare a bowling, ok? Sì! E allora? Vieni! Vai! cos'è che ha? Perché è così arrabbiata? No! Sì strana vanessa hai ripensato vuoi venire a fare pace con noi no perché vieni ma cosa ti abbiamo fatto di male vanessa vane vieni qua oi ehi quando una persona chiede scusa quando una persona chiede scusa, le scuse vanno accettate. Hai capito? Mamma Cosa ti ha fatto di così grave? Eh? Dai, Vanessa, fai pace. Ma non vedi che sta piangendo? Vanessa, fai pace. Vanessa, fai pace. Fai pace fai pace mm. fai pace muoviti Vanessa fai pace con lei eh? capito? Mm. Ani non piangere lo puoi fare a pace non ti preoccupare stai tranquilla amore perché non vuoi fare pace sembri un pipistrello perché non vuoi fare pace spiegacelo dai spiegalo ai nostri amici perché non vuoi fare pace perché dice che tu quando lei te lo chiede tu non vuoi farlo è vero? no no vero non è vero amore vero non ti girare amore allora visto che la situazione è questa tu ti giri dall'altra parte e stai piangendo tu invece non ne vuoi sapere di fare pace stasera stiamo a casa perché tanto i compiti tu non li stai facendo Vanessa e stai trovando la scusa per non farli in casa c'è il solito disastro vabbè Anastasia stava facendo i compiti stava ritagliando vai amore vai a fare i compiti vai amore non ti preoccupare fai pace? Eh? dopo ora allora fai i compiti ok se stasera vuoi uscire d'accordo? amore dai amore finisci di fare i compitini non ti preoccupare eh? che ci manca matematica e poi abbiamo finito va bene amore ti ha dato un bacino Vanessa o gliel'hai dato tu? gliel'hai dato tu? però lei l'ha preso il bacino vero? Allora dopo andiamo a chiederle di far pace? Finiamo i compiti? Sei contenta? Sì, adesso. Non piangere più, eh. Dai su, pace fatta, per favore, perché altrimenti oggi pomeriggio diventa difficile da terminarlo. Guarda il ditino, guarda. No, fallo bene. Dai. Brave. Oh mamma che belline che siete E non litigate che io ci rimango male Comunque Anastasia anche tu quando Vanessa ti chiede di far pace dovete farla eh Non soltanto lei Dai bacione Bravissime le mie bambine Allora bimbe sembra che la pace sia stata fatta completamente Anastasia posso vedere come sei vestita? Ti prego sei bellissima Questo è un regalo di papà Papà si sta sbizzarrendo E sta comprando Vanessa che fa i pop un sacco di completi Ma ne ha preso uno anche a te Fammi tagli le manine Sei bellissima Dai Ehi Ma come stai bene Anastasia Allora non ho finito di parlare Che bello il mio vecchio telefono Torna a me Torna a me telefono Torna a me Stop No. Ah guardatemi, ascoltatemi che vi frizzo se no eh Guardate che vi frizzo eh Guardate che vi frizzo eh Allora, dobbiamo uscire stasera, sì o no? No Volete andare al bowling? Sì Ok, bagnetto, vado a preparare l'acqua? Sì Bagnetto pronto Eccoci qua Altissima l'acqua ragazzi Stavamo per farla uscire fuori dalla vasca Perché io nel frattempo sono andata Io a... entro Io non ti posso riprendere perché... Sei già nuda si E quindi Buon bagnetto Ci vediamo dopo Mi raccomando Bambine Non fate perché... giochi pericolosi Con l'acqua eh D'accordo? Tipo... Che lei era il, Tipo l'ultimo che hai fatto Che ti stavi soffocando Non respiravi più Te lo ricordi? Ah! e bimbe Bagnetto finito Bravissima Ti mangiate un po' di fragole Guarda che fragole Ragazzi Sembra una bistecca Non una fragola Vero? A vedere Guarda sì, no, in confronto, deve essere il papà. Papà fragola. Eh, no, mamma, papà fragola, mamma e figlio. Veramente, ma ragazzi, ma queste fragole non sono naturali per niente. Cioè, non, non credo che esistano. sono veramente buone. Sono buone? Eh beh, sì. Va bene, dai, che tra poco usciamo. Non litigate più, vero? Come stamattina? No, sì, non le voglio più, Ani, Ce le vuoi? No. Sì, Ani, prima che finisce quella fragola lì è capodanno. E là! Siamo arrivati al bullying, cosa c'ho? Oh, fa la canestro, amore. Ce la fai? dai non l'avevo visto brava Giulie brava dai brava sei pronta? eh? si sì, prontissima tieniti forte vuoi provare a tirare senza il carrellino? ma come si fa? ti aiuto io? eh? vuoi provare? ok I'm gonna a casa, siete già in pole position per dormire, oggi è stata una giornata molto impegnativa, eh? fuori a pranzo compiti, litigio e bullying serale, vi siete divertite? Eh? Mm, sì. a parte la litigata di oggi, però è stata una bella giornata vero? Sì. Eh? Sì. Dai. allora adesso andiamo a dormire bocciolini, bocciolini. iscrivetevi, iscrivetevi al canale, canale attivate la campanella e lasciate, lasciate un, per... un bel like a questo video ciao, ciao.